Consigliere sì, Terranova, di voto sulla delibera. Prego consigliere per tre minuti nella facoltà. grazie Presidente. Veramente solo eh, due minuti per eh, poter rispondere al, al saluto del, dell'assessore Colomban e ovviamente ringraziandolo da parte di tutti. Eh, credo eh, Abbiamo già sentito diciamo, l'intervento del eh, dei consigliere, del consigliere Pelonzi per, per il Partito Democratico, ma io a nome del Movimento 5 Stelle ovviamente eh, ringrazio l'assessore eh, Colomban per eh, il lavoro svolto in questo, in questo periodo che eh, ci lascia un risultato su cui possiamo costruire e lavorare. Questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo perché chiaramente sulle cose bisogna essere seri come lo è stato in quest'anno l'assessore Colomban. E quindi da questo risultato eh, intermedio, partire, risolvere tutti i problemi che alcune delle partecipate di Roma Capitale eh, hanno. Con l'assessore Lemmetti abbiamo posto le basi per eh, risolvere i problemi del, di Atac che eh, diciamo, necessita sicuramente di un intervento importante quindi oggi il Movimento 5 Stelle può dire di aver concretizzato grazie all'assessore Colombana, a tutta la Giunta alla Sindaca e comunque al lavoro degli uffici che hanno partecipato come al solito alla, eh, alla realizzazione di questi, di, di questi risultati un qualcosa che non serve alla Giunta, non serve a noi consiglieri ma serve soprattutto ai cittadini romani quindi ancora grazie con il voto favorevole per questa delibera del gruppo del Movimento 5 Stelle